Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi video che ho scoperto che mi piace un sacco fare ma che piace anche a voi guardare quindi sono molto molto felice di questo ed è un video in cui vi mostro praticamente tutte le cosine che, buongiorno Ares, tutte le cosine che prendo sui siti internet da cui mi rifornisco per poi uh, realizzare i progetti fai da te che vedete sul canale quindi sì insomma dove compro le cose e cosa compro che alla fine è una sorta di anteprima di quello che poi vedrete eh, prossimamente ma forse è anche molto utile perché vi faccio scoprire eh, dei nuovi siti o dei siti che mi piacciono con cui mi trovo bene e che magari potrebbero anche eh, essere utili per voi insomma senza dover andare a cercare eh, i materiali in giro per tutta la città semplicemente eh, trovandoli su internet che vi arrivano direttamente a casa. Il parco che andiamo ad aprire oggi è questo e arriva dal sito BBCraft. Conoscete già questo sito perché ve ne ho già parlato eh, più volte nel canale. È uno dei miei siti preferiti dove trovare i materiali perché sul sito di BB c'è ogni cosa, c'è praticamente di tutto. Il sito è specializzato in particolar modo per la realizzazione di gioielli, quindi perline, ciondoli, fili e quant'altro, però uh, all'interno in realtà c'è davvero di tutto. Uh, se già conoscete il sito vi lascio il link giù nell'info box insieme a tutti i link delle cosine che vedete oggi nel video. Se invece non conoscete il sito andate assolutamente a dargli un'occhiata perché vi piacerà di sicuro. E in più, se avete bisogno di rifornirvi di materiale, ho un codice sconto per voi che è selena10 come sempre vi lascio giù nell'info box sia il codice sconto che tutte le informazioni a riguardo e niente direi che è arrivato il momento di curiosare che cosa ho scelto uh, questa volta come nuovi materiali i materiali di oggi sono diversi dal solito non, non è un materiale che utilizzo spesso ma ogni tanto mi piace provare cose nuove e quindi questa volta appunto ho voluto scegliere un materiale diverso andiamo subito a scoprire allora innanzitutto il pacchetto era incartato benissimo io l'ho aperto perché è arrivato due durante le vacanze di Natale volevo vedere se era tutto a posto ma già sapevo che non ci sarebbero stati problemi quindi cominciamo dal primo oggetto è un kit di legno poi li vedremo in modo dettagliato nel video dedicato ed è eh, una decorazione eh, da appendere o fuori dalla porta di casa o anche all'interno della casa come decorazione eh, da appendere al muro e eh, la particolarità eh, di questo kit è che ha delle diverse formine che non vi mostro adesso perché lo vedremo appunto nel dettaglio nel suo video dedicato che sono cambiabili in base alle necessità o comunque ai vari periodi dell'anno adoro me ne sono innamorata subito un altro oggettino che ho scelto è un oggettino molto particolare però è così carino e io volevo assolutamente prenderlo già da tempo poi l'ho trovato nel sito e quindi non me lo sono lasciata scappare ed è questa casettina di legno per uccellini che serve appunto per dargli da mangiare o per dargli un riparo e sì anche con questo realizzeremo un video un altro oggettino che ho preso da bbcraft questo set come vedete sono tutti confezionati benissimo c'è la bustina che si apre ermetica in più c'è la pluriball cioè non solo dentro questa bustina per proteggere il prodotto ma anche fuori perché ce n'è un altro che avvolge tutto quanto e poi anche i singoli pezzi sono sigillati quindi imballaggi top Non c'è neanche una scheggiatura Quindi i prodotti sono validi E l'imballaggio ottimo E eh, in questo kit ci sono tre... uh! E in questo kit ci sono tre set di eh, decorazioni Diciamo invernali Anche se uno ha il babbo natale Ma a me servono le altre decorazioni ispirate, diciamo all'inverno alla montagna perché ci sono del, delle renne o dei cervi non so bene cosa siano e eh, dei pini degli abeti e li utilizzerò per realizzare due progetti fai da te dedicati diciamo all'inverno però uno in realtà si utilizza tutto l'anno ed è in stile nordico molto basico molto naturale minimalista bellissimo e l'altro per rinnovare una decorazione che avevo già realizzato l'anno la, scorso che ho utilizzato per tutto l'anno modificandolo periodicamente e questa volta appunto lo vado a modificare ulteriormente per uh, il periodo invernale altro set e anche questo come vedete è incartato benissimo e anche questo set è di legno questa volta abbiamo questi due segnalibri bellissimi li ho scelti uh, scuri ma ci sono anche con il legno di altre tonalità e compresi ci sono anche queste nappine già pronte più o meno della stessa tonalità del segnalibro e come ultimo oggetto questa volta non è di legno con gli oggetti di legno abbiamo finito Eccoli qua, questi sono due stampi per uh, realizzare cose Ma um, io in realtà li ho pensati per riciclare uh, delle cose Che durante il periodo invernale si usano tantissimo E poi rimane sempre un pezzettino Che ovviamente io non voglio buttare via Ma uh, che voglio riutilizzare Vediamo se sapete di cosa sto parlando Penso che di suggerimenti ve ne ho dati tanti Quindi sicuramente avete indovinato Scrivetelo sotto nei commenti E sì, questi sono due Boh, niente, oggi ho le mani di passato frolla, due stampi in silicone con due diverse misure, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, io l'ho scelto uh, così cilindrico ma, ma di forme nel sito ce n'è un'infinità davvero, c'è l'imbarazzo della scelta anche per cose molto molto particolari uh, che però io non ho scelto perché poi diciamo che quello che realizzerò con questi stampi poi li utilizzerò in un secondo video o forse nello stesso insomma vedrete e per farlo mi serve appunto una cosa liscia e di questo genere e niente questo è tutto quello che ho preso dal sito BBcraft questa volta non vedo l'ora di farvi vedere tutti i progettini eh, nei video e soprattutto di vedere le prossime cose che prendo perché prossimamente ci sono ancora un sacco un sacco di cose che ho preso e Non vedo l'ora di mostrarvi tutto. Ah, Un'altra cosa importante che uh, mi stavo dimenticando di dirvi ma che vi potrebbe interessare è che BB Craft ha uh, un um, programma di uh, collaborazione con chi ha un canale YouTube che ha um, più di 100 iscritti. So che molti di voi hanno un canale YouTube so anche che molti di voi acquistano uh, i materiali dal sito e poi realizzano dei progettini bellissimi. Lo so perché me li fate vedere e io non posso che essere fiera di quello che fate, fiera del fatto che mi seguite perché avete veramente delle manine fantastiche e contenta del fatto di avervi fatto scoprire dei siti e dei materiali nuovi insomma per dar sfogo a tutta la vostra creatività e manualità quindi appunto tornando al discorso se voi fate un video o delle foto con i materiali di bbcraft e glieli mandate avete la possibilità di ricevere del materiale eh, gratuitamente penso che possa tornare utile a qualcuno quindi vi lascio anche di questo tutte le informazioni giù nell'info box e niente direi che ho parlato abbastanza quindi niente grazie per aver guardato il video fino a qua, fatemi sapere sotto nei commenti con quale degli oggetti di oggi vorreste vedere il primo video insomma e niente con questo è tutto ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina prima di raggiornare ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale, se volete chiacchierare con me potete farlo sotto nei commenti o su instagram trovate il nome qui da qualche parte e niente con questo è tutto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!